Grazie Presidente. Sono giorni molto difficili e nessuno deve essere lasciato da solo per questo, con questo provvedimento noi rendiamo immediatamente disponibili delle risorse eh, per i comuni eh, per poter sostenere e aiutare le persone più in difficoltà a reperire generi alimentari, prodotti di prima necessità. Io vorrei davvero Ringraziare per questo lanci, per la disponibilità, la collaborazione. È il metodo più rapido per far arrivare immediatamente un aiuto concreto a chi è più in difficoltà e quindi noi oggi abbiamo eh, intanto con un DPCM anticipato l'erogazione di 4 miliardi e 300 milioni di risorse del Fondo di solidarietà comunale per i comuni, per dare ossigeno eh, immediato eh, ai loro bilanci e poi abbiamo aggiunto, aggiungiamo 400 milioni eh, attraverso un'ordinanza della protezione civile con i quali che saranno eh, distribuiti ai comuni tenendo conto eh, della dimensione demografica ma anche dei requisiti socio-economici eh, per poter erogare immediatamente un aiuto alle persone più in difficoltà attraverso sia eh, l'erogazione di, di buoni spesa, sia anche eh, la distribuzione diretta di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. Eh, è quindi una risposta concreta e immediata che stiamo dando nella consapevolezza che eh, eh, l'erogazione concreta eh, su cui eh, l'Inps e tutte le strutture della pubblica amministrazione stanno lavorando, della cassa integrazione, del sussidio del, dell'indennità di 600 euro... Eh, è certa, sarà rapida rispetto ai tempi tradizionali, con una rapidità senza precedenti, ma può comunque lasciare scoperte delle persone eh, ed è quindi necessario che nessuno sia lasciato da solo e quindi in questo modo, anche con l'aiuto dei comuni e delle associazioni eh, di volontariato di terzo settore, noi rendiamo disponibili delle risorse immediate per, per consentire a chi ne ha bisogno di accedere a... Eh, Generi alimentari prodotti di prima necessità. Eh, vorrei ringraziare anche chi è riuscito a, eh, in tempi record a confezionare, a rendere eh, possibile questa misura, che sarà già operativa immediatamente, già da domani mattina, e ringraziare ancora Lanci, Vedo, Presidente De Caro per l'aiuto e il contributo a questo sforzo e a questo impegno straordinario. Grazie Ministro Gualtieri. Grazie, Ministro Gualtieri. E' in collegamento con noi anche il Sindaco di Bari, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, Antonio De Caro. Ringrazio perché l'interlocuzione con loro, con l'ANCI è stata, come ha anticipato il Ministro Gualtieri, fondamentale per mettere a punto questa misura di pronto intervento che ci dovrà servire per intervenire a favore delle persone che sono più in difficoltà nei prossimi giorni. Quindi l'ANCI è stata fondamentale, distribuiremo questa somma con dei criteri che adesso il Presidente De Caro ci anticiperà. E ovviamente, abbiamo già concordato, eh, sarà eh, fondamentale coinvolgere non solo i servizi, i servizi sociali che abitualmente lavorano con i comuni dei comuni, ma anche tutta la catena del terzo settore delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale, tutte le strutture associative che sono diciamo il cuore pulsante della solidarietà in Italia e da questo punto di vista siamo convinti che questa macchina organizzativa dimostrerà come ha sempre saputo fare e storicamente sa fare un'efficacia operativa incredibile Presidente De Caro Sì Presidente, Presidente, questa emergenza ha rideterminato un po' le nostre priorità e la priorità Oggi è quella di permettere ai propri cittadini di poter famare i propri figli. In queste ore a noi sindaci arrivano centinaia di richieste da parte di tante famiglie che stanno vivendo una difficoltà dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Noi abbiamo messo in campo tutte le energie che sono presenti nelle nostre comunità, dalle poche risorse disponibili eh, da parte dei comuni, le donazioni dalle grandi aziende ai singoli cittadini che ringrazio per quello che stanno facendo per le nostre comunità attraverso una rete straordinaria di volontari che stanno lavorando ogni giorno nei nostri comuni e stiamo dando la possibilità di portare generi alimentari e prodotti di prima necessità a chi ne ha bisogno questo provvedimento che abbiamo concordato in queste ore ci permette la immediata è un provvedimento a zero burocrazia che permetterà di dare una risposta velocissima da parte dei servizi sociali, una risposta immediata per dare la possibilità a tutte le persone che ne avranno bisogno di poter acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità. Queste risorse aggiuntive le distribuiremo sulla base della popolazione e dell'indice di povertà delle nostre singole comunità. Noi sì, di quelle che sono le preoccupazioni e anche le angosce delle nostre comunità e ancora una volta faremo la nostra parte, faremo la nostra parte insieme alla nostra comunità facendo in modo che, di non lasciare indietro nessuno eh, Grazie Presidente De Caro, vi prego ne approfitto ecco, per ringraziare con lei davvero tutti i sindaci vi ho definito le prime sentinelle degli avamposti del territorio, le prime antenne e da questo punto di vista so in questa fase emergenziale come siete esposti perché in ragione della prossimità, del contatto prossimo che avete con i cittadini raccogliete direttamente le loro doglianze, le loro lamentele, i loro bisogni quindi il vostro aiuto è assolutamente fondamentale. Grazie davvero. Adesso ci sono delle domande, ci sono dei giornalisti collegati. Galluzzo, Corriere della Sera, mi dicono. Sì, buonasera Presidente buonasera Ministro. Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere a entrambi, fare a entrambi la stessa domanda. Oggi, stamattina, alla principale agenzia di stampa tedesca, il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto che quello dei coronavirus e dei, coronav dei coronavirus bond o dei corona bond è, è uno slogan, non e che sono giustificati, eh, giustificate le riserve dei paesi come la Germania o come altri che non vogliono forme di mutualizzazione. È sembrato un po' una marcia indietro rispetto a dalle parole che aveva pronunciato qualche giorno fa e soprattutto detto da una presidente di commissione eh, sembra anche insomma non molto elegante dal punto di vista si cioè, è schierata contro di noi insomma in qualche modo voleva avere un'opinione da parte di entrambi Ma, eh, non l'abbiamo sentita benissimo comunque diciamo la domanda è sulla un lancio di agenzia che riguarda una dichiarazione della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Diciamo, il compito di elaborare la proposta non è rimessa, non l'abbiamo eh, rimesso alla Presidente Ursula von der Leyen, alla Presidente della Commissione. All'esito del Consiglio europeo abbiamo dato incarico all'Eurogruppo eh, 14 eh, giorni per elaborare delle proposte proposte al plurale che poi il prossimo Consiglio europeo possa prendere in considerazione adesso è chiaro che c'è un dibattito in corso il dibattito in corso va benissimo ci sono aspetti tecnici che vanno considerati quello che io mi permetto di dire e su questo sarò inflessibile tutti i dibattiti di questo mondo ma qui c'è un appuntamento con la storia l'Europa deve dimostrare se è all'altezza di questa chiamata della storia la storia non avverte quando arriva, soprattutto con un'emergenza così inaudita, inopinata, inaspettata da tutti. È uno shock simmetrico che riguarda tutti i sistemi economico-sociali degli Stati membri. Non c'è uno Stato membro che è esente da questo shock che ci sta attraversando e ci manda tutti in sofferenza. Si tratta di dimostrarsi adeguati o no a questa evenienza, a questa emergenza. L'Italia si sta dimostrando completamente consapevole di quello che è lo sforzo, la reazione comune, poderosa, vigorosa, che la storia ci chiama a operare. Io non passerò alla storia come colui che non si è reso responsabile di quello che andava fatto per i cittadini europei. Mi batterò fino all'ultima all goccia di sudore, fino all'ultimo eh, all grammo di energia per ottenere una risposta europea forte, vigorosa, coesa. Ministro.